Ciao, ciao a tutti! Una domanda che mi fanno spesso e che anche sento in vari forum risposte un po' a casaccio, senza aver pensato bene senza aver provato è quella quanto peso in punta? troppo, troppo poco quanto devo mettere la punta effettivamente il peso della punta ha delle, linee guida, ha delle linee guida abbastanza scientifiche e abbastanza probabili quindi bisogna un po fare attenzione un po' a tutto intanto tanto per cominciare bisogna entrare nell'idea nell che esiste il foc cos'è il foc il fuoco è la percentuale di sbilanciamento in avanti della nostra freccia. Quindi noi abbiamo un centro geometrico, che è questo, e poi abbiamo un centro di gravità, che è questo. Okay? Questo è il centro di gravità e questo è il centro geometrico. Questo pezzettino qua tra il centro geometrico e il centro di gravità, questo pezzettino qua in percentuale, è il fuoco. Quindi questo pezzettino in percentuale sarà il FOC. Allora noi, ovviamente questo dipende tantissimo dalla lunghezza della freccia e dal peso della punta, ok? Se io avessi più peso in punta ovviamente avrei un FOC maggiore perché sarebbe più sbilanciata. Ma questa è la mia freccia, la freccia che adopero nel 3D e nel campagna, diciamo nell'aldo, è una freccia lunga 27 pollici e mezzo e ha una punta da 70 gradi. Questo vuol dire che questa, per questa freccia in carbonio, che è una VAP, ho circa il 12-13% di foc, che è il massimo. Ecco, noi dobbiamo ottenere il massimo foc che il produttore ci consiglia che poi è semplice, no? nelle frecce di alluminio dobbiamo avere il 7-8% di FOC, nelle frecce in carbonio come questa, come le VAP, come le Victory VAP, dobbiamo avere 12, 11-12-13% fino ad al all arrivare alle ACE, che sono le frecce alluminio-carbonio, che possiamo arrivare addirittura al 17%, quindi avere anche un peso in punto importante. Questa freccia e 27 e mezzo e una punta da 70 gradi, è al fuoco ottimale. Quindi, non devo assolutamente devo mettere un peso maggiore, avrei un fuoco troppo elevato, ok? E le frecce non volerebbero bene. Quindi, la freccia si costruisce, la freccia si progetta prima di comprare l'arco. Per, per quello che noi vogliamo fare, questa sarebbe la regola generale che è assolutamente disattesa per tutti gli aceri. In ogni caso non preoccupatevi di avere una freccia leggera, troppo leggera o troppo, no, piuttosto dovete avere la freccia assolutamente giusta che vi dà il FOC più elevato possibile per quello consigliato dal produttore. Ovviamente cosa cambia? Se io avessi un allungo più elevato, quindi un allungo 29 pollici o 30 pollici sarei obbligato ad avere uno spine più, più rigido quindi una freccia più pesante e questo mi obbligherebbe ad avere una punta ovviamente più pesante anche di 90 100 o 110 grammi questo dipende dalla lunghezza della freccia dalla potenza dell'arco che voi utilizzate per ottenere quello che volete ottenere non dimentichiamo eh, oltretutto che esiste anche una, una regola che non è legata propriamente alla punta ma è legata a tutta la freccia complessiva nella quale mi dice che il peso di tutta la freccia non può essere troppo, poco o troppo. Diciamo che eh, normalmente per l'arco nudo eh, dobbiamo stare intorno, come peso freccia, eh, intorno a a 6 gradi per libra. Quindi 6 gradi per libra vuol dire che non dobbiamo stare più sotto di 6 gradi per libra, eh? vuol dire che se io ho 35 libbre la mia freccia eh, non può pesare meno di 210 gradi. Ok? Quindi dobbiamo fare attenzione a questo piccolo, a questo piccolo particolare anche nella, nella, gestione, nella gestione della punta. Quindi 6 grani per libra per quanto riguarda tutto il peso della freccia. C'è chi dice 5, c'è chi dice 6, c'è chi dice 7. Diciamo che 6 grani per libra, eh, non, non stando solo dei 6 grani per libra, siamo, siamo sufficientemente a posto. Ma Questa freccia qua, ad esempio, è, pesa 220 grani ed è perfetta per fare per fare una freccia molto sottile, è una VAP 900. Io la tiro con 35 libri. Le frecce, le, le alette naturali eh, irrigidiscono leggermente la freccia e la punta da 70 gradi e faccio anche l'indora a 18 metri, quindi nella, nella valutazione della freccia dovete cercare poi nella messa a punto, eh, non, non fossilizzatevi nella tabella né, assolutamente. Dovete poi cercare la freccia che, fa bene, che va bene per la vostra forma di tiro, per il vostro tipo di rilascio, per il vostro tiro. Quindi vedete bene che io ad esempio uso una PAP 900 con 70 gradi ed è lungamente 7,5. E va vale bene. Lo strappo della carta è perfetto. Ok? Quindi il peso in punta va ricercato con il FOC. Va ricercato, lo dice la balistica, lo dice la scienza della balistica esterna, il FOC più alto possibile, senza esagerare, e poi fate le prove di rosata insomma. Poi potete utilizzare ovviamente per tiri più distanti, eh, diciamo che per il tiro a 50 metri, ad esempio per il tiro a 50 metri, io uso delle VAP 600 lunghe 29 29,5, quindi mi, mi sbordano dall'arco tanto così, mi sbordano dall'arco per tanto così, mi sbordano, però per i tiri a 50 metri, e eh, ho il record italiano, uso delle VAP 600 lunghe 29,5 con punta da 110 e anche lì, anche lì abbiamo il 13%, abbiamo il 13 di fuoco è una punta più pesante, è una punta più stabile è una freccia più stabile e mi serve solamente per i tiri nella, nella gara di, a 50 metri ok? comunque sperimentate, fate prove però non dovete... Non dovete prendere in considerazione ad esempio cosa fa il compound. Il compound lasciamo di stare. Per l'arco nudo ci sono altre, altre regole. Ok? Grazie.